Poco fa mi parlavi delle nanoparticelle. Cosa possono fare le persone che hanno la conoscenza su di loro? Sì, praticamente mi era venuto in mente questo discorso, no? Mm. L'essere umano ha questa capacità di viaggiare in altri strati della realtà. Cioè la realtà non è fatta di un unico strato, capito? Alcuni saggi del passato l'hanno... Uh, rappresentata così, a parole, no, per capirci, come gli strati di una cipolla, capito? Cioè, bisognerebbe smettere di considerare la realtà come uno specchio piatto, ma bisognerebbe capire che ci sono profondità su profondità, capito? Ci sono mondi su mondi uh -huh. e l'uomo ha questa capacità di uh, spostarsi di spostarsi da uno strato della realtà all'altro, come avviene questa cosa? Con la luce, cioè, l'unico modo che abbiamo con cui si è la luce. Mi spiego meglio, ora ti dico tutto: eh? dalla A alla Z. Allora, praticamente, cosa succede? Che tramite: eh, dunque, adesso noi abbiamo un veicolo, chiamiamolo così, fatto di carne e ossa. Mm? Mm -hmm. Io dico diciamo così perché è fatto di carne e ossa secondo chi? Secondo questo specchio piatto, no? Diciamo secondo questo mondo. Ma se te per esempio vai in un'altra profondità della realtà e guardi questo corpo fisico, non è più fatto di carne e ossa. Ad esempio è fatto di colori, di energia, mm -hmm. di frequenze. E quindi dove sono la carne e le ossa che di cui si parlava, no? Prima, dove sono andate a finire? Eh, perché, cioè, sono carne e ossa, ma eh, carne e ossa è sempre luce, non so se mi sono spiegato, cioè, la coscienza, in realtà, perché noi siamo una coscienza, cioè siamo, cosa vuol dire che siamo una coscienza? Chissà, qualcosa di astratto, qualcosa di filosofico, no. Quando si dice che siamo una coscienza, significa questo, che la nostra vera natura, vera, è presenza allo stato puro, senza identificazione in un oggetto. Questo significa che siamo una coscienza, cioè non siamo un oggetto, capito? Ma siamo una coscienza, cioè siamo quella capacità di rendersi consapevoli di, rendersi presenti, rendersi conto di, capito? Eh, infatti, per esempio, quando, quando si nasce, diciamo così, si viene nel corpo, succede che la coscienza fa alleanza con un animale, che è il corpo fisico, e questa alleanza, se tutta va bene, dopo nove mesi produce un parto e si nasce. Quando si nasce, cos qual, qual è questa alleanza? L'alleanza è che di giorno si rimane qui e di notte si, si libera. Ogni notte noi siamo liberi, la coscienza si libera dal corpo fisico. Naturalmente, chi fa delle tecniche eh, spirituali di risveglio, eccetera, riesce a liberare la coscienza dal corpo fisico anche durante eh, lo stato di veglia, volontariamente proprio, capito? Volontariamente, praticamente, eh, volontariamente, anche in una profonda meditazione, no? Te non ti trovi più nel corpo fisico, ti trovi altre esperienze, mm -hmm. puoi trovarti da un'altra parte, proprio in un altro luogo, capito? Mm -hmm. Un'altra città. Oppure può trovarti, se sei andato in altri strati di questa realtà, nell'universo, nelle stelle, nel nulla, nel vuoto, cioè puoi trovarti in diversi tipi di esperienze, ma non più nel corpo fisico, tanto che non ti ricordi più dov'è il corpo fisico, può succedere. Ma di notte succede sempre. <coughs> di notte succede sempre e come fa ad accadere, dicevo, la luce. La luce per la coscienza, è un veicolo, quindi il vero veicolo della coscienza non è la carne e le ossa, perché la carne e le ossa non è che esistono per davvero, la carne e le ossa sono sempre luce, luce più condensata cioè. rispetto alla luce di una stella, sì, sì, sì. però è sempre luce, tutto quanto è solo luce, capito? E un agglomerato di luce del genere permette alla coscienza di identificarvisi. Perché per esempio tramette adesso, sai quanti protoni di luce, c'è anche la luce accesa, sai quanta luce c'è, no? Però non è coagulata, noi la chiameremo aria, c'è l'aria tramette. <ride> e la coscienza non si identifica lì, non può, capito? Però vedrai che ci sono delle tecniche anche, per esempio, di passare la coscienza a un sasso. Te puoi passare la tua coscienza piano piano dentro, come fosse qualcosa che tu riversi dentro un altro oggetto, addirittura si può fare anche con un'altra persona, e te a un certo punto apri gli occhi e sei lì, sei quella persona, tutto quello che quella persona sta provando, sperimentando e anche pensando. Capito? Se fatta bene questa tecnica qui, ti porta l'identificazione della coscienza in un altro veicolo. In un altro... Poi ritorni qui e via. Si può fare, questo sai quando viene fatto, a volte, per vedere se sta bene eh, tuo figlio, per i bambini. Per i bambini, eh, questa cosa qui è fondamentale, per i bambini, anche per i figli. Cioè, quando c'è distanza, quando uno è lontano, se uno chiude gli occhi, prima di tutto fai il nero mentale, capito? Il vuoto, un attimo. Dopodiché immagini una luce, per esempio, al centro, ma non è una luce qualunque, te all'inizio magari vedrai una luce sul bianco, a questo punto dagli subito l'impronta, quella luce lì è la luce di tuo figlio, punto, capito? Questo Guarda che anche le, eh, qualsiasi persona se prova a farlo, gli riuscirà bene dal primo colpo probabilmente, perché il legame con tuo figlio c'è già, quindi la traccia energetica ce l'hai già, non è che c'hai troppo da stare a studiarci sopra, lo sai già chi è tuo figlio. Quindi se te, te l'ho detto, prima di tutto devi fare il vuoto perché altrimenti ci sono altre informazioni che eh, le chiameremo interferenze, no? Poi fai originare una, una luce, una, una sfera di luce, appena vedi che c'è un po' proprio la luce, immaginata eh, deve essere, non è che devi proprio vedere la luce, solo la sensazione che ci sia della luce, bam! Adattala subito alla frequenza di tuo figlio, capito? Quindi quello che ho davanti è, sarà una specie di colonna, una specie di uovo, non so, dipende un po' da come si vede. Quello è tuo figlio. Qua, e poi devi chiedere, 600% e poi dici il nome di tuo figlio. 600% per esempio Margherita, che ne so. sei al 100% Margherita e ascolti cosa ti dice questa... questa se ti dice un po' sì, un po' no, vuol dire che sei riuscita un po' a, capito? All'informazione, ma non del tutto. In un attimo te l'aggiusti, no? Se è 50%, lo fai arrivare al 100%, è più un atto di volontà. Quando c'è, ti avrai impiegato un minuto, due minuti di concentrazione, tu ti identifichi lì dentro, capito? Provi entrarci dentro, entrarci dentro, entrarci dentro. Quando senti che, praticamente, non sei più nel corpo fisico, ma sei tutto lì dentro, apri gli occhi lì dentro. Il gesto di aprire gli occhi è molto importante, capito? E apri gli occhi lì dentro e, allora, avrai le esperienze di lui, o di lei. Le informazioni. Questo è un passaggio di informazioni. Perché cos'è che vai a fare, poi, per davvero? Praticamente, con l'immaginazione, vai a creare un veicolo di luce che ha la sua traccia energetica, capito? Quindi non è che te interferisci in lui, entri dentro di lui, no. È come se crei una copia. Infatti queste si chiamano le copie. Vengono fatte anche nella diagnosi per vedere se uno ha le malattie, se uno ha queste cose. Fai la copia della persona. La copia... Alcuni preferiscono fare proprio l'immagine del corpo fisico, precisa, poi dipende, se tu per esempio c'è da vedere le vertebre della colonna vertebrale, la schiena, cioè no? La, la spina dorsale deve essere precisa proprio vertebra per vertebra. Ma l'importante è proprio immaginare questo veicolo di luce e adattarlo alla traccia proprio della persona. Immagini la luce, quindi quando te la immagini, stai creando luce astrale, capito? Nei regni interiori stai creando Ti una senti. luce astrale e immediatamente tac la fai aderire a quel che ricordi di tuo figlio, alla traccia energetica di tuo figlio. Tanto ce l'hai, nel tuo cuore c'è la traccia energetica di tuo figlio, non è che... capito? Eh, è molto facile farlo con i figli. Però bisogna fare questo procedimento, appunto, lo faccio e poi ascolto che l'ho fatto bene. Se sento che un 10% non è proprio lui, tac, lo faccio essere lui. Basta. È un adattare, capito? Hai presente il pongo? Il pongo per giocarci? È uguale. Lo adatti a una forma. Se te c'è la forma di un triangolo, vuoi fare un triangolo, come fai? Prima di tutto devi prendere il pongo. Eccola. La creazione immaginativa della luce astrale. Poi devi metterlo nella forma. Un po' sarà strabordante, no? Sarà di fuori. Un po' forse mancherà. E allora lo adatti. Dopodiché tagli quello che è fuori, alzi la forma ed è rimasto Triangle. un triangolo. La stessa identica cosa si può fare in questa maniera qua. E te l'ho detto, cioè dal livello base al livello super avanzato, capito? E... Allora, torniamo a noi quindi. Questa qui era una dimostrazione e anche una tecnica, una pratica per farti capire quello che stavo dicendo, perché se no rimane teoria, non, non ci si capisce, invece ti ho voluto fare esempio pratico, cioè che la luce è veicolo per la coscienza, capito? Ora, siccome la luce è per noi veicolo della coscienza, eh, si deve capire che eh, questo è vero sempre, non è che le cose sono vere ogni tanto e ogni tanto no, Queste, cioè, le leggi naturali, le, le realtà dello spirito sono sempre vere. Quindi, per esempio, cosa credi che abbiano fatto gli scienziati che con un microscopio e il vetrino sono riusciti a vedere l'esistenza delle cellule, dei batteri, giusto? Poi, cosa c'è sotto il microscopio, quello ottico? La luce. E la lente? La lente. Quindi, il, il, il, il, cosa fa l'uomo, lo scienziato, quando mette l'occhio sul microscopio? Fa un viaggio in un altro mondo, in un altro strato della cipolla, della realtà, capito? Però attenzione, fa un viaggio in un altro strato della realtà, visto da qui, ok? Perché può fare questo viaggio? Perché ha trovato il modo di combinare la luce. E quindi con gli occhi, perché è un viaggio con gli occhi quello, con gli occhi fisici, può dare... è, è come una finestra, mi capisci? Una sì, finestra sì, su un altro mondo, sì, sì. una finestra passiva su un altro mondo. Ora però ti dicevo, attenzione, perché praticamente mettiamo il mondo dei batteri, dei batteri, che si vedono con il microscopio ottico, si vedono. Il mondo dei batteri lo possiamo chiamare, diamogli un nome un po' fantasioso, mondo alfa. Mi segui? Seguimi, eh, che ora si arriva alle nanoparticelle. Mondo alfa. <coughs> Quindi, gli scienziati sono entrati dentro il mondo alfa? No. no. Però, siccome la luce è il veicolo della coscienza, tramite la luce che viene con le lenti ingrandita, ingrandita, in questa realtà qui cosa fa? Fium, si fora, si perfora, va via la materialità e te vedi i batteri. Vedi un altro strato della realtà, perché lo, il fatto che tu lo veda cosa significa? Che ne hai coscienza, o no? Sì, perché se, se una cosa non è coscienza non la vedi. Quindi è vero che la coscienza si è spostata grazie alla luce. Sì, mi viene sempre la stessa immagine di quello sciamano in Nord America, in Nord America eh. che vede, che vede l'unico che vede la barca, la nave, dei conquistatori. E gli altri e non gli la altri vedono. vedono. Perché non conoscevano no. le navi. Eh. Esatto. Eh, ma infatti, ecco, mi parli dei sciamani. Infatti, andiamo, facciamo un altro passo più avanti. Ma Centrale detto eh? America Centrale. Sì, sì. Ma, no, ma hai detto bene la parola sciamano, perché ci sono altri modi per andare negli altri strati della realtà che è un microscopio ottico. E sono i modi che es alcuni esseri umani, non tutti, alcuni, ce n'era uno nel villaggio, capito? Allora... Avevo, hanno da sempre usato, cioè spostare la coscienza in un veicolo di luce e tramite quel veicolo di luce penetrare gli altri strati della realtà. Però è diverso perché quello non. Allora, mentre il microscopio ottico è aprire una finestra in un altro strato della realtà. Cioè. Quindi, cosa significa? Che il batterio lo vedi da qui, mm -hmm. quindi ne avrai una visione un po' distorta. Perché te lo vedi sempre da qui. Non so se mi sono spiegato. Um, certo. Capito? Quindi, per esempio, puoi vedere un piccolo filo, sì, sì, non lo vedo, un bastoncino, certo. ma quella è la nostra interpretazione, certo. cioè, capite, è la nostra interpretazione. Mentre invece sciamani, ma comunque uomini, con... uomini, donne di conoscenza, cosa avevano imparato a fare, cosa hanno imparato a fare? A spostare, grazie a un veicolo di luce, la coscienza direttamente nel mondo alfa. L'abbiamo chiamato mondo alfa, il mondo dei certo. È solo un esempio. Allora attenzione perché quando te ti sposti nel mondo alfa, che succede? Succede che te incontri l'intelligenza di questo che hai. E il batterio può presentarti per esempio come un principe con una corona, una mano rossa e una mano bianca, i piedi eh, di un rettile per esempio, capito? E ti saluta. Questi erano, capito, il vero contatto con gli spiriti, cioè il contatto con le intelligenze, non con i corpi, ma con l'intelligenza che sta dietro al corpo, perché gli antichi erano più semplici di quello che uno poi può pensare, mentre tu che sei davanti a me, ok, io vedo un corpo ma so che c'è anche un'intelligenza dietro, tutto è così, la pianta la pietra, gli uccelli, un animale, mentre io sono qui e da qui vedo il corpo, oltre, mondo beta, mondo delta, mondo gamma, capito? Oltre, vi è la sua intelligenza. Ora, in noi, l'intelligenza dove si trova? Il mondo H, mondo umano, mondo umano. Ma nella formica la sua intelligenza si troverà in mondo F, nella formica. Capito? Certo. tutti gli strati della realtà allora per esempio la formica eh, non, non è vero che è piccola è piccola per noi teoricamente vista da questo mondo ma per esempio se tu entri nel mondo della la formica, formica è, grande, certo. è, è diverso è diverso è, è, è, è tutto diverso e anche lì basta che tu guardi quelle foto enormi no dell'enciclopedia degli insetti che c'è quelle foto enormi e te vedi che gli insetti sono dei guerrieri spietati, hanno delle armi, hanno delle lame, hanno dei veleni, hanno dei meccanismi, delle... De, de, de, um, come sì. si dice, tipo il pungiglione è sì. una è lancia, sì, sì. una lancia, una punta. Ma poi c'hanno anche più occhi. Hanno, hanno 32, più, oh, più, hanno superpoteri, no. mm. hanno superpoteri, hanno... Saltano. Saltano, ma saltano proprio a, a rappresentarlo con la dimensione umana. Sì, sì. Salti come un grattacielo tra poco, cioè... I saltatori. Poi la formica porta non so quante volte il proprio peso, sì. mi sembra 10, 20, 30 volte, non lo so, sì, sì. il proprio peso proprio. È come se noi portassimo eh, sulle spalle 300 kg, sì. sì, sì. 400 kg, cioè questi sono superpoteri. Se le formiche fossero grandi come l'essere umano, non esisterebbero esseri umani, perché sarebbero troppo, più, molto più potenti di noi. Sì, sarebbero, certo. capito? E così guardi tutti gli altri insetti. Perché però li vediamo piccoli? Perché la luce ce li mostra in quella maniera lì, significa che sono esseri che condividono il nostro mondo, però sono lontani da noi mm -hmm. e quindi li vediamo piccoli, piccoli, piccoli. Gli esseri come noi che hanno il sangue, mammiferi, noi abbiamo anche scientificamente visto che ci sono delle somiglianze, per esempio i mammiferi non le fanno le uova, un coccodrillo fa le uova, quindi abbiamo visto che abbiamo classificato un po', no? la percezione di questi animali ecco i mammiferi molto più simili all'uomo eccetera eccetera significa che il loro mondo è vicinissimo al, al nostro, nostro sì. siamo proprio lì capito? E, e ci sono delle relazioni poi tra i mondi tra le specie come tra il cane e l'essere umano capito? tra il gatto e l'essere umano eccetera eccetera ora terminiamo il discorso Va bene, abbiamo detto tante cose, però eh, è tutto collegato in realtà. Allora, questo è il discorso della nanoparticella, no? Nanoparticella ha la caratteristica di non essere vista da un microscopio, per esempio. Per esempio. E questo significa che se, se, che le nanoparticelle, se qualcuno, tipo un'elite, no? un qualcuno di poche persone, riuscisse a prendere il monopolio di questa tecnologia nanoparticella, potrebbe usarla no? per influenzare, ehm, diciamo così, chiunque. Perché se anche in un'analisi ti iniettano nanoparticelle, poi non è che col microscopio, eh, anche elettronico, il dottore, il ricercatore che ti guarda il sangue e ti fanno l'analisi del sangue, no? Ecco, non si vedono le nanoparticelle. Capito? Certo. Ora, le nanoparticelle però, quindi questo è, è, è come una medaglia. Questo è il lato brutto della medaglia, diciamo, perché è, la nanoparticella è materia così sottilizzata, capito? che se te la iniettano, se ti arriva, te no, no, non la vedi, capito? Non la vedi, non ti accorgi nemmeno di cosa potrebbe fare, non si sa, eh, non è che la conosciamo come, come tecnologia, no? Ora, qual è l'altro lato però della medaglia, che è quello buono, diciamo così? Che la materia è, è, è sottilizzata, eh, secondo te cosa è? A cosa è equiparabile le nanoparticelle? Sottilizzata, sottilizzata, sottilizzata, sottilizzata, e fium, cosa ti sembra? Rispetto alla nostra esperienza quotidiana della vita, abbiamo azioni, pensieri, emozioni, tutto cosa ti sembra? Cioè, non lo sai? <ride> Secondo te? La mente, no. Ma dillo forte, non ti preoccupare della registrazione, tanto poi... No, lo elimino io. No, non elimini. No, Cosa hai che... detto? La mente. La mente, eh? Sì. Ah. La mente. I pensieri. Le informazioni. Capito? Quindi vuol dire, vuol dire, che le nanoparticelle da la un lato, persone, sì. eh? Trasportano tutte le nostre informazioni? Tra trasportano informazioni, capito? E infatti io ho sempre detto: cioè, l'hanno sempre detto fin dall'antichità, che i pensieri sono sempre materia, uh -huh. però materia è sottilizzata, capito? Quindi mentre il corpo è fatto di cellule, qualcosa può essere fatto di particelle, no? E qualcosa può essere fatto di nanoparticelle. Chi ti dice di no? Uh -huh. Quindi diciamo però che la nostra grande protezione, secondo me, è che siccome si sta parlando di informazioni che magari arrivano e ti iniettano, non è come se ti avessero iniettato cianuro che ci muori. Ma anche il corpo, cioè anche tu stessa hai la tua base di informazione certo, la tua cosa... protezione loro praticamente te, e te ricevi però così come anche loro mandano cioè anche te li mandi a loro le tue informazioni esatto e quindi ti possono manipolare meglio certo. ti possono manipolare se qui c'è un grande se ti possono manipolare se la tua consapevolezza non è alta certo perché se la tua consapevolezza è alta questo corpo qui ha una maggiore luce, cioè la coscienza, non si può manipolare la coscienza, capito? Però si può manipolare la risposta che tu hai, cioè, capito, un atto, ti faccio un esempio, uh, io non ti posso costringere ad alzarti e andare fuori, no? Però se ti dico... Uh... Lo fanno tutti lo fanno tutti già te sei indirizzata no? Sì. cioè ma alla fine te vai e poi vai fuori certo. ma non è che capito Trovo di mazzo, nessuno certo. ti può costringere veramente certo perché c'è il libro arbitrio però ti possono certo. mandare questa influenza sì sì per il libro arbitrio eccetera però questa influenza che allora l'influenza parte da un'influenza astrale te senti un po' influenza astrale certo. poi influenza mediatica e dei social media internet, eccetera. Influenza di pensiero, influenza di emozione, no? Di cartelli che trovi. E poi ora, con queste nanoparticelle, possono provare a sperimentare un'influenza nanotecnologica. Ma non so se è chiaro. Le nanoparticelle sono la stessa sostanza del pensiero. Quindi è come se ti iniettassero, provassero a iniettarti un pensiero. Ma se te sei forte e il tuo... Uh, la tua presenza, si era parlato no? di consapevolezza, di presenza Ecco, la tua presenza è molto nel corpo Invece di essere sognante tutto il giorno no? Sei un po' più presente a quello che succede Il tuo sistema immunitario aumenta, capito? Perché c'è una presenza nel corpo Le... o oh, un corpo senza presenza come è? Un robot che segue tutto O è automatico o è morto? Segue tu. Sì, sì. O, è Sei che che o dorme o è automatico o dorme sì. o è morto un corpo senza presenza certo. ma me, appena tu risvegli di più la presenza significa che la tua coscienza per esempio quando te non hai presenza se te vedi le persone che si muovono in modo automatico in modo come sonnambuli, eccetera cosa significa che loro non hanno coscienza ma che la coscienza è, è coscienza ma la loro coscienza si trova in veicoli di luce rarefatti, a giro tra gli strati della cipolla. Quello che sogna anche di giorno. Cioè, capito? Eh, non so se è chiaro il discorso, te lo ridico se no. Ho capito. Hai capito? Durante il giorno le persone, se non sono sveglie a se stesse, si trovano, con la coscienza, in altri strati della cipolla. È come se sognano a occhi aperti anche tutto il giorno. Sognano di notte e sognano di giorno, non cambia niente. Eh, però neanche sono sogni tanto consapevoli, capito? Un po' sono nel mondo alfa, un po' nel mondo beta, è una luce rare fatta, non è una luce coagulata. Questo stato dell'essere però, davanti a un nemico, a un patogeno, a un Allora sì che sei succube di questa certo. roba e che vai nella massa e che vai nel, nel, nel flusso della pecora, perché e, e nemmeno ti accorgi che ci stai andando. È così perché è così. Quando le persone iniziano a dire è così perché è così, è la fine della loro libertà. Non c'è intelligenza nel dire è così perché è così, oppure è così perché lo fanno tutti. È così perché deve essere così. Io ho sentito anche spesso dire è così perché l'ha detto la tv. Oh, io sento sempre di queste cose. Ah, a me sembra gravissimo. No, però l'ho sentito. Sempre. Questo è il vero inchinarsi dell'uomo. Questo è il vero soggiogato dell'uomo, capito? Il peggio è così perché lo dice Facebook. è <ride> peggio <ride> ancora. Cioè, la tv. No, però non l'ho ancora sentito. Oh, io sì. Però non l'ho ancora sentito. O oh, l'ho letto, eh. <ride> Quindi, capito. Il pericolo della nanotecnologia è di influire in un modo più preciso nella manipolazione informatica, diremmo, dell'informazione nelle persone. Però sappi che le nanotecnologie, le nanoparticelle, te le devono in qualche maniera iniettare dentro, perché eh, non è che ti possono soffiare e ti arrivano. In qualche maniera, perché praticamente, no, veramente lo possono fare, però succede che se soffiano e ti arrivano, Dopo mezza giornata non ce l'hai più, durano poco, capito? Proprio per questo sistema che ti dicevo che c'è comunque nell'uomo un po' di base, mm -hmm. quindi te lo possono fare anche, veramente ci hanno già provato tante volte a farlo per... per aria. Irradiazione, capito così, però dopo una giornata l'hai perse forse. tutte. Anche dall'aerea, butto. Non, non, non lo so, non dico, però dopo una giornata, Massimo, l'hai perse tutte. Se invece trovano altri modi, ti riesci a rimanere in circolo anche qualche mese. Sono tutte prove, sono tutti esperimenti. Qualche mese sto dicendo, perché queste cose non rimangono poi anni e anni. Qualche mese. Sono tutte prove, sperimentazioni, capito? Per vedere cosa è che può funzionare eh, di più. Ma... Sappi, quindi, per finire, eh, per finire il discorso, anche perché poi se lo registro... cioè, l'ho registrato, no? Se poi decidiamo di metterlo su YouTube, poi le persone si annoiano. Ehm... <coughs> si conclude <coughs> in un modo molto semplice. Riassumo il discorso in un minuto. Cioè che la coscienza... noi siamo una coscienza. Dire che siamo una coscienza significa che noi non siamo un oggetto. Quindi, non siamo un corpo, non siamo un'aura, non siamo un'energia, non siamo... un No, noi siamo essere, capito? Senza, capito? Un'identificazione. Noi siamo essere. Questo sarebbe giusto se qualcuno mi capisse. Noi siamo un essere, punto. Capito? Noi siamo un essere, capito? Eh, quando Moshe chiese eh, a Dio, mi dici chi sei, no? Mi, mi dai il tuo nome che io possa realizzare e, e spiegare alle persone, no? Chi sei? E eh, chi è? L'essere. Mm -hmm. Punto. E eh, chi è? Nome divino. E eh, chi è? Poi, quando... Come posso dirlo alle persone? E eh, chi è? Asher, e eh, io sono quello che sono. Basta. Ma anche te sei quello che sei. Cioè, capito? La grande rivelazione di quel momento è la tua vera essenza. Tu sei quella che è. Basta. Non sei limitata, macchiata, contornata da nessuna forma. Nessuna. Capito? Questa è la tua vera natura. E a questo ci si riferisce quando si dice sei una coscienza. Cioè, sei una presenza, forse sarebbe ancora meglio, sei una presenza. Capito? Per risvegliare proprio il lato del sole di Tifaret puro, puro, senza il sogno del mondo. Mm -hmm. La presenza. Basta. Te sei una presenza. Punto. Questo sarebbe, capito? Molto molto più vicino. Quindi noi siamo una presenza, barra coscienza, è uguale, che si può identificare. La nostra vita. Perché sennò non vivremo nemmeno. Mm -hmm. Se te non sei identificata, dici non so chi sono, non so come sono, non so perché sono, non so dove sono, non sai nulla, non vivi. fai prima, non vivi. No, ti dimentichi di, di che stai vivendo, sì. davvero, eh? Ti, ti perdi. Allora, praticamente, come avviene? Che la, la presenza, l'abbiamo chiamata presenza, no? Ecco, la coscienza, farete nella Kabbalah, si identifica in un veicolo di luce. Questo corpo fisico che noi abbiamo e possiamo toccare è un veicolo di luce. Non è che non lo è, lo è. Gli scienziati hanno scoperto già da non so quanto, ma saranno secoli, che tutto è fatto di atomi. E cosa sono gli atomi? E elettroni, giusto? Uh -huh. E quindi siamo sempre nel mondo dell'energia. No, cioè hanno scoperto che la materia non è fisica, è energetica. Poi ci può essere luce più condensata, luce meno condensata, luce più sottile, giusto? Ma quella è, semmai, la frequenza della luce. Così come c'è la luce verde, luce rossa, luce blu. Ma è un altro discorso, sempre luce è. Allora, quindi sì, io mi sento in questo corpo, mi sento chi sono, mi sento... Certo, perché mi sono uh, identificato, la presenza pura si è identificata in un veicolo di luce. Anche adesso... Ma questo si capisce meglio se pensiamo che avviene anche nei sogni. Quando sogniamo, la nostra coscienza slash presenza non è più nel corpo fisico. Se te guardi una persona che dorme è come se fosse morta. Uh -huh. Fa anche effetto se è un tuo uh, familiare, figlio, fa, perché sembra morto. Perché, perché non c'è più qualcosa lì dentro. Cosa? La presenza. La coscienza. Se n'è andata. Dove è andata? In un altro degli strati di questa realtà. Perché la realtà è fatta di strati, di profondità, capito? È, è fatta di altezze e di abissi. È fatta di profondità, di diversi strati. Basta pensare che noi viviamo continuamente, almeno su tre strati, il mondo delle azioni fisiche, il mondo di ogni cosa che si pensa, è il mondo delle emozioni, ogni cosa che si prova. Almeno tre sono comuni, no? Uh -huh. Tutti possiamo capirci che viviamo almeno su tre strati contemporanei della realtà, almeno su tre, capito? Sì, sì, sì. Almeno, eh? Almeno. Poi ci sono dei contenuti che sono solo su uno di questi piani, per esempio, nel, nel, vabbè, non andiamo troppo oltre, però per esempio, nel, se io sto facendo un progetto della mia vita, eccetera, con i calcoli, eccetera, eccetera, no? Il lato emozionale non è coinvolto. Se sto facendo solo dei calcoli certo. puri, no? Sì, sì, sì. È, è coinvolto solo il... e quindi quella roba lì avviene solo lì. Però questi tre strati della realtà sono comuni a tutti, capito? Il quarto strato è colui che testimonia oh, tutti questi tre strati la presenza di cui si parlava, ma comunque, naturalmente, quindi la coscienza ha capacità di eh, identificarsi in un corpo di luce, va bene? Questi corpo di luce eh, può essere creato volontariamente con delle tecniche specifiche di magia, di cabalà, ma anche dagli sciamani, anche loro hanno tecniche specifiche percettive, questo mm -hmm. è il discorso, in cui si crea un veicolo di luce e con quello si va a penetrare i diversi strati della realtà, scoprendo che tutto quello che noi vediamo è una nostra semplice interpretazione delle cose. Quindi, se io qui vedo un batterio e un bastoncino, no? Se io... Con il mio veicolo della coscienza vado nel mondo a cui questo veramente appartiene, quindi contatto la sua intelligenza, uh -huh. avrò conoscenza, potere e informazione da parte, uh -huh. da parte di, di questo mondo, di, di questi che specifici batteri. batteri. Perché sai, vedi, questo di cui ti sto parlando, per esempio ci sono dei batteri dannosi, dei batteri cattivi, nocivi, possono anche uccidere. Certo. E sì che sono piccolissimi, nemmeno si vedono senza sì. microscopio, però ti possono uccidere. Certo. Parliamo dei virus, non ce n'è nemmeno bisogno. Sì. E sì che ne nessuno li vede, però possono uccidere. Sì. E cosa faceva lo sciamano del villaggio o la donna di conoscenza? Vedeva ciò che gli altri non vedevano, come oggi. Vedeva ciò che gli altri non vedevano, però era più diretto. Gli scienziati di oggi... Devono studiare la magia, vera, non quella finta popolare o folcloristica, non c'è più bisogno. Però devono studiare la scienza magica. Se gli scienziati di oggi iniziano a studiare la scienza magica, ti dico questo, sai perché? Perché stanno arrivando agli stessi principi della Kabbalah. Fisica quantistica è Kabbalah, pura. Non c'è una grinza che non sia Kabbalah. Quindi devono studiare e praticare la scienza magica al di là di religione, al di là di eh, folclorismo. Allora, in questa maniera, ti rendi conto, una persona che ha fatto dieci anni di università, studi, specializzazioni, eccetera, e anche addestramento percettivo in questo senso, quanto veramente potrebbe essere utile all'umanità, capito? Questa è davvero la nuova frontiera della de vera scienza, capito? non di tracciare una separazione dal 1700 in poi, come dire che prima del 1700 erano tutti stupidi, poi dal 1700 in poi, capito, che arrivano questi nuovi eh, diciamo ricercatori, dal 1700 in poi allora sono tutti furbi, prima l'essere umano, capito, erano tutti scemi. No, ricongiungersi piano piano ai tempi più antichi, rispettando il linguaggio antico uh -huh. e comprendendo che tutto il folclorismo, religiosità, eccetera, era solo un modo per far capire alle persone un attimino qualcosa, ma la scienza percettiva era la vera base di chi la sapeva praticare di chi la sapeva esercitare la scienza percettiva, uh -huh. capito? Eh, anche oggi, nella fisica quantistica, si è scoperto ormai con una certezza che chi vede l'esperimento influenza l'esperimento mm -hmm. stesso. Sì, okay, sì. So. So, so. Quello che io dico è che questo è valido su tutti i piani. <ride> Capito? Quindi sì! è possibile... ah, l'ultimo passo, l'ultimo riassunto dell'ultimo punto, che, è, che era molto importante, soprattutto poi per alcuni, se mettiamo questo su YouTube, per alcuni che ascolteranno, è molto importante. Abbiamo anche detto che non ha troppa importanza il fatto che possiamo provare a essere manipolati sia a livello sociale che a livello religioso, che a livello di onde di pensiero, perché scusami, è tutti i telegiornali con quel tono monotono, continuo, non è una programmazione mentale? Sì, ma sì. cose subliminali che vuol Ah, non parliamo di messaggi subliminali perché anche quelli, io ce l'ho le mie ricerche, però di quelli non ne parlano, eh, per i messaggi subliminali intendo quelli veri, eh, certo. creati con la frequenza maggiore a 15.000, certo. eh, eh, dovrebbero fare... Eh, una legge italiana, una legge in cui c'è il divieto assoluto per ogni ente televisivo o audio di mettere alcune frequenze maggiori di 15.000, mm -hmm. stop, capito, eh, non c'è, una legge così non c'è, però, tanta gente che non sa quindi, se, non che esistono. se da un lato, Quest allora possiamo chiamarle manipolazioni sottili queste? Se da un lato quindi le manipolazioni sottili sono certamente possibili, compresa la nanotecnologia, che è, si è detto, praticamente carriera di informazione. Mm -hmm. Al di là di questo, proprio perché sono manipolazioni, però sono sottili, se noi siamo svegli, capito? Presenti a noi stessi automaticamente le nostre difese energetiche ci proteggono da questo, da queste manipolazioni. Chi è più presente a se stesso, chi studia anche gli argomenti di magia, di esoterismo, di, di spiritualità, è, è impossibile che cada in queste maree di programmazione, di... li guarda e dice che stupidi. Perché spontaneamente, capito? ha svegliato la presenza perché le persone di solito vivono addormentate cosa significa che vivono addormentate significa che la coscienza la coscienza non si trova presente in questo veicolo di luce cioè noi lo chiamiamo il corpo fisico no ma mentre io sono qui che parlo con te oppure che cammino per strada oppure a cosa servono secondo te gli smartphone continui perché devono metterci il microchip sotto la pelle ce l'abbiamo in mano ogni giorno il microchip ed è evidente e anche a consenzienti siamo uh -huh. perché devono mettere il microchip sotto la pelle spiegami allora a cosa servono tutti questi cosi come gli smartphone per distrarre cosa l'attenzione uh -huh. quando te entri su facebook non so se lo sai ma a livello sottile entri in un mondo uh -huh. Il mondo di Facebook. Questi si chiamano mondi però artificiali, perché esistono anche i mondi artificiali fatti dagli stregoni che governano, o almeno provano, ma sono alla fine, questo mondo. Chi governa davvero il mondo sono degli stregoni, non sono delle persone che non conoscono la magia, capito? E questi device, ma ogni cosa che può accadere, è un modo per... Buttare la tua coscienza in un veicolo di luce, anche se un po' rarefatto, nel loro mondo che hanno creato, mondi artificiali, perché gli stregoni hanno capacità di creare un mondo artificiale, capito? E immagina di quanto contenuto c'è su Facebook, contenuto emotivo, contenuto. cioè una persona è capace di... Um, Uccidere o uccidersi. <ride> sì, anche di uccidere o uccidersi a volte per un post di no, Facebook ma io, per... che so sono morti per quello? Ecco, ecco, ecco. E questa è tutta energia. Quindi loro cosa fanno? Creano con l'arte della stregoneria pura, il... Non è stregoneria folkloristica o religiosa, eh? Pura, pura. Loro creano il mondo artificiale. Capito? Che c'ha anche un nome questo, non è Facebook, ma è un, un acronimo, invertendo delle lettere. Però non, non voglio spingermi troppo, ma se tu inverti bene le lettere di Facebook, già chi studia esoterismo, eccetera, nota qualcosa di strano. Allora, spesso hanno supporto di qualche entità, capito? A tutela di questo mondo c'è un'entità specifica che possono o creare, oppure... Uh, creare certo. come una setta sai che si certo, mettono insieme certo. e creano un'entità che regge il mondo artificiale oppure un'entità chiamata da da da da da da da da da Succede succede? che da um, da mondo, da da da da da artificiale, ripeto, artificiale Uh, raccoglie le anime in qualche maniera cioè nel senso raccoglie comunque le coscienze scusami non le anime le coscienze capito è che per me quando, quando te sei vivo dentro qualcosa sei anche animato no certo ecco allora e tutto. secondo te le persone non sono vive dentro questo certo, network voi. lo chiamano network lo sai che significa Collegamento. net, net. rete, rete. rete. rete. Certo. la rete è quella che prende i pesci Certo. Perché loro ti dicono tutto in faccia, non è ah, che nascondono, loro ci mettono, perché c'è una legge universale, loro cercano di non... Non a loro. Rete, cioè quello per acchiappare... Devo... Aspetta, ah. perché <ride> lo fanno? Perché, allora, prima di tutto manipolazione delle persone, no, ma anche... Certo. Aspetta, te, te praticamente cosa fai? Investi la tua energia in questo social, ti ci identifichi, questa è la verità, identifichi, identifichi, sai cosa significa? Che hai creato un corpo di luce lì dentro in quel mondo artificiale e dipende quanto ci sei fissata la tua coscienza vi si identifica chi è troppo identificato già qui c'è meno vitalità arriva alle, alle 18 del, del giorno è stanco non ce la fa più si sveglia è stanco e tutto il giorno capito non c'ha voglia di vivere queste cose dopo, iniziano subito, eh? Perché te stai investendo energia lì, in quel mondo, e la coscienza si sta sempre spostando lì. Capito? Bastano piccole cose, tac tac tac tac, e te stai dando energia a quell'egregore, perché è anche un egregore, no? Alla fine. Allora, che succede? Succede che in questo mondo, quindi, ci va energia. Ci va energia. E quindi, andandoci in energia, succede che te, no, diciamo, mh, metti in secondo piano la coscienza in questo corpo di luce, quello, quello fisico, capito? Praticamente eh, l'uomo è addormentato perché non è unificato, non è uno, è separato, e spesso vive in tanti mondi virtuali, capito? E mentre sta camminando per strada, c'è un corpo fisico che si sta muovendo, quasi in modo automatico. Ma la sua coscienza, slash presenza, l'abbiamo chiamata così, non è in questo corpo di luce, in questo corpo fisico, capito? Ma è a giro negli altri strati della realtà, capito? però generalmente questi altri strati della realtà in cui è a giro non sono niente di alto e niente di sano, proprio perché prima di riuscire davvero a arrivare nell'astrale, eccetera, c'è tutta questa melma, capito? Tutta questa melma, diciamo, attorno alla Terra, di basso basso astrale, in cui ci sono, a parte entità di ogni genere, basse, Uh, vampiriche, sì. succhiatrici di energia, eccetera eccetera eh, spesso queste entità ti creano i problemi, così te ci pensi, ci pensi, ci pensi, ci pensi, ci pensi, ci pensi, ci pensi, ci pensi e loro mangiano, mangiano, mangiano, mangiano <ride> ma perché l'uomo non le sa queste cose fin da piccino, non è addestrato e quindi è come se fosse una gazzella in mezzo a 10 leoni, non so se mi sono spiegato, cioè loro uh, non è che fanno nulla di male ma ci sono anche in questa melma tutti questi mondi virtuali, l'abbiamo chiamati artificiali, mi sembra, uh -huh, eh? artificiali. mi sembra artificiali, ci sono tutti questi mondi artificiali in cui, eh, appunto, le coscienze viaggiano. Ma sarebbe così anche per la musica? Certo. anche la musica ti... Ti trasporta, certo. Cioè ti fa creare un altro... Certo. E infatti, ma scusami, se te ascolti una musica vera, musica classica, di un vero artista, Mozart, Beethoven, eh, qualsiasi vero artista, di musica classica intendo, che, perché musica classica? Perché è pulita, è nuda, la musica classica è nuda, ogni nota eh, tu devi metterla perché ce la vuoi, è nuda, e, e quindi se tu ascolti bene una musica, è come se tu avessi fatto il viaggio in un mondo. Ma tu, anche oggi ogni canzone è un mondo. Uh -huh. Ogni canzone è un mondo virtuale. Sicuramente. Ci sono canzoni, per esempio, che sono state usate per unire un popolo. L'inno nazionale. Uh -huh. L'inno nazionale di un popolo cos'è? È una canzone magica. Se sono stati bravi ci sono anche delle chiavi specifiche magiche. È una canzone che è fatta per... Uh, unire le persone quindi si canta insieme questa canzone ci si attacca, ci si aggancia e detto bene ogni musica, ogni canzone è un mondo è uno strato di realtà mondo artificiale generalmente capito? e quindi però l'importante è che se invece tu diventi un attimo più padrone della tua presenza, quindi della tua coscienza, la smetti di dare la tua coscienza a destra e a sinistra, capito? Rivendichi il diritto della coscienza e incorpori, incarni completamente questo veicolo di luce che abbiamo per vivere, capito? Quello è il punto di partenza. Perché è come se questo corpo qui eh, è un po' come se fosse fatto di ombra, no? Appena riceve la completa coscienza, ting, ci sono dei meccanismi che si attivano. Se tu provi anche solo adesso no, a muovere il corpo un po' più lentamente, ma a dire la mia coscienza, no? la mia presenza è completamente in ogni cellula, no? Te senti un attimo un cambiamento, subito. Lo senti nella zona genitale, nei ginocchi, nei piedi. Sì. Immediatamente senti qualcosa. Questo è avvenuto a livello molto sottile. Capito? E quel qualcosa che senti, sai come lo chiamiamo? Consapevolezza. La consapevolezza è la coscienza, la presenza coagulata. Se tu ci sei, seduta... Nel trono della regina, perché sei femmina, no? Nel trono te, di te stessa, mi capisci? Se te sei seduta nel trono di te stessa, niente ti può invadere o può venire a manipolarti, certo. o può, neanche le nanoparticelle. Capito? Ma, infatti, secondo me anche questo periodo molto particolare in cui stiamo vivendo, tra... Uh, pazzia e follia, manipolazione e realtà. In questo, uh, ma anche sai cosa? Uh, sto dicendo di questo perché oggi ci dicono una cosa, la prossima settimana ce ne dicono un'altra, il prossimo mese ce la dicono diversa. Quindi per que questo sto dicendo: follia, pazzia, no? Mm -hmm. E, e follia, stai perché? Perché secondo me ci sono alcune scelte che sono folli, secondo me. Che secondo Allora, in mezzo a questo ambiente, secondo me, c'è una grande sfida, cioè la sfida che l'uomo, l'essere umano, riconosca cosa veramente è molto importante, cioè che la, la coscienza riesca a incarnarsi in questo veicolo di luce, che è il veicolo di luce che per natura ci è stato dato in questa esperienza di vita. Ma non è detto che noi lo incarniamo. Lo sai che tantissime persone vivono non incarnate, uno dice sono incarnato, sono incarnato, calmati, te non sei ancora incarnato, hai la possibilità di incarnarti su questa terra, certo, ma non sei incarnato. E se, ripeto, se solo tu provi, ora, in questo momento, ti metti in una, una, in una posizione no? più tranquilla e dici Ogni cellula del mio corpo è presente. Oppure, io sono presente a ogni cellula del mio corpo. La senti una certa discesa o no? Dimmi. Sì, sì. Cosa senti? Pesantezza, sento. Perché sei discesa. sì. Non sei ascesa, sei discesa, devi discendere prima di ascendere. Certo. <ride> Questo è l'inizio di ogni eh, vera strada iniziatica, e cioè te stesso, la tua presenza, incarnarti per davvero su questa terra.